Voglio farvi vedere come realizzare questo fantastico vestitino top-down che io ho chiamato juliette. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare si chiama appunto giuliette ed è della Miss e della DMC, è un misto di lana, acrilico e uh, alpaca, precisamente 80% acrilico, 10% lana, 10% alpaca. È un filato sottile, io l'ho lavorato con il 3,5 e con il 4, ma vi posso assicurare che è caldissimo, motivo per cui non sono andata a fare le maniche. Ho preferito lasciare il vestitino uno smanicato il colore che ho usato io è il 205 ogni gomitolo è da 100 grammi misura circa 450 metri e queste sono le sfumature del colore che ho usato io voglio però far vedere anche altri due colori sebbene nel sito Filati Elsa i colori disponibili dovrebbero essere 5 abbiamo lo sfumato dell'oceano quindi come potete vedere ci sono queste sfumature eh, del blu ma abbiamo anche quest'altro che invece ha delle sfumature che vanno dal mattone a un rosa molto scuro e quasi diciamo un lilla quindi um, un, un colore molto romantico però abbiamo anche altri colori tipo c'è uno sfumato del grigio e un altro invece con un rosa molto um, um, pastello mettiamola così per quanto riguarda il quantitativo allora per realizzare questa che è una taglia s io ho utilizzato 300 grammi quindi tre gomitoli lavorando con uncinetto del 3 e e del 4 per una taglia m vi occorrono anche voi 300 grammi questo naturalmente se non dovete fare le maniche se dovete fare le maniche dovete aggiungere un gomitolo. Perché dico 300 grammi anche per la taglia S, M? Perché della taglia S io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco. Quindi per una taglia M vanno benissimo fare tre, tre gomitoli. Taglia L invece vi occorrono 4 gomitoli. Naturalmente, ripeto, se dovete fare anche le maniche dovete andare ad aumentare di un gomitolo. Taglia S se dovete fare delle maniche a tre quarti allora tre gomitoli vanno bene se invece volete fare delle eh, maniche lunghe allora in questo caso vi consiglio quattro gomitoli per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima come potete vedere qui ci sono delle foglie non voglio definire le pigne queste mi ricordano più delle foglie e poi ci sono queste strisce eh, che sono una variante del punto chevron sono strisce più larghe alternate a strisce più strette e mi piace la dualità eh, che si è creato in questo vestito perché come potete vedere il motivo ad delle strisce o verticali mentre il filato da delle strisce orizzontali e mi piace proprio per questo quindi mi raccomando se decidete di realizzare questo vestitino mi raccomando come sempre poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncentando con elsa o sul gruppo facebook la libertà di uncentare spirozzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come elsa faccio vi ricordo inoltre che è disponibile anche il pdf sul mio pdf sul mio sito per realizzare il vestito Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial allora per realizzare il nostro vestitino top down io utilizzerò il filato della dmc linea juliette il colore che ho usato io, questo qui è del numero 205 ma voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sempre sul sito, questo ha sfumature del celeste e della, scusate della, del mare, questo invece ha sfumature del mattone e del rosa scuro, quasi un lilla diciamo, un lilla scuro allora io vi farò vedere un piccolo campione anche perché questo vestitino l'avevo iniziato tempo fa e avevo anche registrato i primi giri ma non li trovo più, uh, devo aver cancellato qualche file quando ho fatto un po' di mh, spazio libero nella memoria della mia telecamera, comunque vi dico questo, io uh, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7, io per realizzare il mio vestito ho montato 112 catenelle, mi raccomando per una taglia M io direi di andare a montare almeno 4 motivi in più rispetto a me, in modo tale da averne poi uno in più uh, mh, per la, a ogni parte, quindi quando andrete poi a dividere avete un motivo in più sul davanti uno sul dietro e due sul lato per quanto riguarda invece una taglia L andate a montare 8 motivi in più rispetto a me quindi vi ripeto io ho montato 112 catenelle la lavorazione si ottiene sul multiplo di 7 e se non mi sbaglio io quindi ho montato un totale di 16 motivi in orizzontale quindi per una taglia L andate a montarne 20 per una taglia L andate a montarne 24 non allargate troppo le catenelle iniziali altrimenti lo scollo vi viene troppo grande meglio se poi andate a fare degli aumenti uh, dopo in, in più rispetto a me invece che andate ad aumentare troppo le catenelle iniziali detto ciò quindi io ho montato un piccolo campioncino eccolo qui e vi faccio vedere come andare a lavorare il nostro vestitino iniziando quindi dal primo giro quindi primo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sa prima maglia alta Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ah, scusate, io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. 2 catenelle e una catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva catenella di separazione salto una catenella 2 catenelle e ricomincio da capo quindi salto 2 catenelle vado a fare una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta catenella di separazione salto 2 maglie entro nella terza e vado a fare una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva catenella di separazione salto 2 catenelle ricomincio da capo quindi vado nella terza vado a fare una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta catenella di separazione salto 2 catenelle entro nella terza realizzo una maglia alta una maglia alta nella catenella successiva catenella di separazione salto 2 catenelle e ricomincio da capo quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando il primo giro ho fatto la catenella di separazione entro nella terza catenella iniziale che qui ho io, la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte una. 2 una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle di separazione vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa vado sopra la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra la maglia alta 2 maglie alte nell'archetto di una catenella 1 2 una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle 1 e 2 e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta le chiudo insieme 2 catenelle e si ricomincia da capo quindi ancora una maglia alta sopra la maglia alta, due maglie alte nell'archetto di una catenella, una, due, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo insieme. 2 catenelle e ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro Ho fatto le 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima a questo punto andiamo a fare il nostro terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due 3 per un totale quindi di 4 maglie alte 2 catenelle di separazione una maglia alta sopra le due maglie alte chiusi insieme 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta una 2 3 4 2 catenelle di separazione 1 2 una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme due catenelle di separazione e si ricomincia da capo quindi ancora una maglia alta sopra ogni maglia alta una due tre quattro due catenelle di separazione una maglia alta sopra le due maglie alte che insieme 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo e devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro fatto Le due catenelle vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia e una maglia bassissima quarto giro andiamo a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa vado una maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa le chiudo insieme prendo il filo vado la maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa prendo il filo vado una maglia alta successiva e vado a fare di nuovo una maglia alta non chiusa le chiudo insieme 2 catenelle di separazione vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2. Si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la prima delle quattro maglie alte, realizzo la maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta le chiudo insieme 2 catenelle vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta 2 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le due catenelle, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro vado a fare due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho le altre due maglie alte chiuse insieme e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo insieme due catenelle di separazione, 1 2. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo Quindi andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra le prime due maglie alte una maglia alta non chiusa sopra la seconda le, secondo gruppo di due maglie alte chiusi insieme le chiudo insieme 2 catenelle di separazione e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta 2 catenelle e si ricomincia da capo facciamo ancora un'altra insieme Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Vado a fare una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia delle due maglie alte successive. Chiudo le due maglie alte, 2 catenelle. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Catenella di separazione. Rientro dentro un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. 2 catenelle e ricomincio da capo vado a fare questo quindi per tutto il mio quinto giro sto terminando il quinto giro ho fatto le due catenelle vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia bassissima sesto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una successiva 2 Entro nell'archetto di una catenella andando a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, due catenelle di separazione e si se ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra le due maglie alte chiusi insieme, due catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una. E rientro 2 entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due. due catenelle di separazione e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra i due maglie alte che si insieme 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il sesto giro, ho fatto le due catenelle, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro nella maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una due 3. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due e tre, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta catenella di separazione una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella catenella di separazione rientro nell'archetto un'altra maglia alta una maglia alta su ciascuna delle tre maglie alte quindi una due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 catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre catenella di separazione si ricomincia da capo vado a fare questo quindi per tutto il mio settimo giro Sto terminando anche il mio settimo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta catenella di separazione e adesso andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta le chiudo insieme una maglia alta sulle successive due maglie alte una due una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella catenella di separazione rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta 2 maglie alte una sopra ognuna delle due maglie alte quindi una successiva 2 una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta le chiudo insieme Catenella di separazione e si ricomincia da capo ora come potete vedere io qua mi sto allargando qui ho smesso di fare gli aumenti per questo giro e quello successivo lo faremo uguali poi io vi dirò come fare a fare ancora aumenti per le taglie più grandi quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva catenella di separazione una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta chiudi insieme una maglia alta sopra una delle due maglie alte successive quindi una due, sono arrivata all'archetto e quindi vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta su ognuna delle successive due maglie alte quindi una due una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta le chiudo insieme catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta entro nelle archette vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra l'ultima maglia alta catenella di separazione una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta le chiudo insieme una maglia alta sopra ognuna delle due successive maglie alte quindi una due Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sulle successive due maglie alte, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo insieme di separazione e si ricomincia da capo devo andare a fare questo per tutto il mio ottavo giro sto terminando anche l'ottavo giro faccio la catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra le successive due maglie alte. Catenella di separazione vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le prime due e sopra le due maglie alte chiusi insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Le chiudo insieme, una maglia alta sopra le successive due maglie alte, una, due entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sulle prime due maglie alte una-d2, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiusi insieme chiudo insieme le due maglie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 catenella di separazione e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra le prime due maglie alte chiusi insieme una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva le chiude insieme due maglie alte una sopra ogni maglia alta una due vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiusi insieme, le chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. Entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia eh, sopra le due maglie alte chiuse insieme, scusate, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudiamo insieme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 catenella di separazione e facciamo questo per tutto il nostro nono giro sto terminando anche il nono giro vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e vado a fare il mio decimo di giro il decimo giro è quello che andrò sempre a ripetere ora io nella mia maglia qui non ho più bisogno di fare aumenti ma vi faccio vedere come andare a fare aumenti gli aumenti mi raccomando io fossi in voi li farei soltanto in questa maglia in questa striscia più larga se però dovete fare più aumenti, quindi non solo un aumento, ma dovete farne almeno due, allora vi consiglio di fare un giro dove gli aumenti li andrete a fare nella striscia più larga e un altro aumento dove andate a fare la, nella, nella striscia più piccola, in modo tale che non ci sia troppa differenza fin da subito tra la striscia più larga e quella più piccola. Io adesso vi farò vedere naturalmente come faccio io il giro, però lo continuo un attimo facendovi vedere invece come fare per gli aumenti, che è semplicissimo. Allora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 Una maglia alta, non chiusa, sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte eh, scusate delle due maglie alte, e mi trovo nell'archetto di una catenella. Ora vi faccio vedere, io non devo fare aumenti, quindi vado a fare maglia alta, catenella di separazione, e rientro, maglia alta e vado a fare poi le mie due maglie alte quindi una due e di nuovo maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta sopra la penultima maglia alta maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme e le chiudo insieme questo è per chi come me non deve fare più aumenti per chi invece deve fare degli aumenti ritorno prima di entrare nell'archetto quindi ho fatto le due maglie alte prendo il filo entro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione e rientro altre due maglie alte una e rientro due e poi di nuovo normale una maglia alta sopra ogni maglia alta sopra le prime due maglie alte una maglia alta non chiusa sopra la penultima e una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiusi insieme le chiude insieme catenelle ricomincio da capo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 Catenella di separazione, ricomincio da capo andando a fare sempre le mie prime due maglie alte. Non chiuse una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ora, quando avete fatto questo aumento nel giro successivo, tornate normalmente a fare due maglie alte chiuse insieme. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte e nell'archetto ritornate a fare una maglia alta, catenella di separazione. Di non una maglia alta quindi questo lo dovete fare solo se dovete aumentare. Se basta fare un giro di aumenti, va bene così. Se dovete aumentare ancora, come dicevo, non aumentate di nuovo qui, ma andate ad aumentare da questa parte e facciamo sempre la stessa cosa. Si fanno sempre due maglie alte chiusi insieme all'inizio, una maglia alta sopra le maglie alte restanti e nell'archetto invece di una maglia alta catenella e maglia alta andiamo a fare due maglie alte, catenella e due maglie alte. Poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e le due maglie alte chiusi insieme quindi io come vi ho detto però non devo andare a fare più aumenti quindi lavorerò senza fare aumenti fino ad arrivare a mettere i marcatori quindi dagli scalfi e naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare ma da qui mi ricordo che ho fatto pochissimi giri infatti mi sembra che lo dico subito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eh, in effetti non forta soltanto altri due quindi mi sono fermata al dodicesimo giro però mi raccomando le taglie più grandi per una taglia m dovete arrivare almeno al quattordicesimo quindicesimo giro per una taglia l dovete arrivare almeno al diciottesimo se non anche diciannovesimo giro mettete sempre i marcatori e andate a provare l'unica cosa mi raccomando non andate ad allargare troppo la lavorazione altrimenti poi le maniche vi vengono troppo mm, a buffo, mettiamola così. Quindi cercate bene di gestire gli aumenti. Secondo me, per una taglia M un aumento in più basta, mentre per una taglia L andate a fare almeno due aumenti in più. Detto ciò, io continuo quindi la mia lavorazione e poi continueremo a vedere come andare a lavorare allora io dopo che ho fatto uh, l'ultimo aumento ho ripetuto il giro per altre tre volte quindi dall'ultimo aumento ho ripetuto il giro tre volte in totale quindi ho 12 giri 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 giri e come l'altezza per me va bene per poter mettere i marcatori per le taglie più grandi oppure anche se siete una taglia S ma avete le spalle più grandi. se siete una taglia S e avete una spalla più grande vi consiglio di fare soltanto uno massimo due giri in più per una taglia M è arrivata almeno a 15-16 giri per una taglia L anche a 18 giri per mettere i marcatori io sono andata a contarmi le mie strisce più grandi di maglie alte quindi vedete qui ho quella, alta, quella grande qui ho quella piccola e ne ho messi 5 davanti 1, 2, 3, 4 e 5 5 dietro 1, 2, 3, 4 e 5 ma non le ho fatte combaciare ricordate che noi abbiamo comunque una mm, striscia una striscia grande alternata a quella piccola quindi che ho fatto quando sono andata a mettere qui il mio marcatore io ho contato tre strisce grandi quindi una due tre tre strisce piccole una due tre quindi mi trovo striscia piccola striscia grande striscia eh, scusatemi mi trovo striscia piccola striscia grande striscia piccola striscia grande striscia piccola striscia grande quindi vedete qui ho iniziato con la piccola ho finito qui con la, scusate non si vedeva ho finito qui con la grande quindi ripeto quando andate a mettere il marcatore e andate per le maniche io ho messo tre strisce di grandi e tre strisce piccole per una taglia m dovete andare a mettere quattro grandi e 4 piccole per una taglia l 5 grandi e 5 piccole se iniziate con quella piccola da quest'altra parte dovete finire con quella grande stessa cosa da quest'altro lato io ho iniziato con la grande quindi finisco dietro con la piccola in questa maniera noi quando andremo a lavorare qui avremo sempre l'alternanza striscia grande e striscia piccola perché come potete vedere qui dietro ho la striscia piccola e poi la striscia grande qui invece ho terminato con la striscia grande quindi dietro mi trovo con la striscia piccola Detto ciò quindi possiamo andare a lavorare il nostro corpo della maglia. Allora quindi vado a lavorare normalmente il mio giro. Io qui ho il mio primo marcatore, però come potete vedere, devo andare a lavorare normalmente prima la parte dietro, e la parte avanti. Quindi vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi vado a fare le mie due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta non chiusa e sopra sopra la maglia alta e chiudo insieme una maglia alta sopra ogni maglia alta una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle 2 catenelle rientro e di nuovo da fare una maglia alta sopra le prime due maglie alte quindi sto andando a lavorare normalmente il mio giro vi farò vedere come fare per arrivare al giro successivo cioè al, al, al secondo marcatore visto che il primo noi ce l'abbiamo qui e lo utilizzeremo quando andremo a chiudere il nostro giro quindi lavoriamo normalmente il nostro giro fino ad arrivare al marcatore vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro allora sto arrivando al marcatore, come vedete sto facendo la striscia piccola, devo andare a fare le ultime due maglie alte chiuse insieme, quindi la prima e la seconda e chiudo insieme. Catenella di separazione, quindi salto tutto e vado direttamente dopo il marcatore dove ho la mia striscia grande di maglie alte, quindi entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme. E vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e continuo così. Quindi, di nuovo, a lavorare normalmente il mio giro, posso già togliere il marcatore in questa maniera. Eccoci qua, quindi la manica è fatta quindi posso andare a continuare a lavorare il mio lavoro fino ad arrivare al primo marcatore che era quello che avevamo saltato in modo tale che vi farò vedere come chiudere il giro e poi come continuare la lavorazione ok sto terminando il mio giro quindi sono tornata al primo marcatore di nuovo sto terminando il mio. mia um, la mia striscia più piccola di maglie alte quindi vado a fare le mie ultime due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme catenella di separazione vado direttamente dove le due maglie alte chiuse insieme dell'inizio e chiudo la mia lavorazione quindi tolgo anche questo secondo marcatore e posso andare a lavorare quindi il corpo della mia maglia lavorando sempre questo giro mi raccomando per chi deve andare a fare ho terminato di lavorare la lunghezza del mio vestito. Allora, vi dico già che io fino ai, 29, scusate, ai 28 giri ho lavorato con uncinetto del numero 3 e mezzo. Dal 29 fino al 38° giro, al 38° giro, quindi diciamo un totale di 11 giri, ho lavorato con il numero 4 e poi dal 39° giro ho fatto i miei aumenti lavorando gli ultimi 19 giri appunto con questo aumento che ho fatto però solo al trentanovesimo giro vi ricordo l'aumento va fatto soltanto nella striscia più grande e all'interno dell'archetto di eh, una catenella invece che andare a lavorare una maglia alta catenella maglia alta si vanno a lavorare due maglie alte catenella 2 maglie alte quindi io ho preferito fare eh, questa sorta di aumento perché vedete così la striscia aumenta ma non si nota lateralmente e l'ho fatta solo nelle strisce larghe io ho fatto soltanto un aumento però come vi ho detto all'inizio del video potete fare più di un aumento quindi ripetiamo allora da sotto al braccio fino al ventottesimo giro io ho lavorato con il tre e mezzo dal ventottesimo al ventinovesimo al trentanovesimo ho lavorato con il 4 e gli ultimi 19 giri sono andati a farli, punto sempre con il 4, ma al 39 giro sono andata a fare il mio aumento quindi 2 maglie alte, catenella 2 maglie alte all'interno della catenella di un all'interno dell'archetto di una catenella, solo però nelle strisce più larghe. Quindi io non farò alcun tipo di bordino, ho deciso di non fare le maniche quindi la nostra lavorazione è terminata.